Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mister Camarion eh, mi scuso con voi tutti se in questo periodo non ho fatto ulteriori video che eh, nei mesi di marzo sono stato un po' impegnato io e la famiglia eh, diciamo nel sociale perché faccio anche volontariato eh, anche perché eh, stavo aspettando anche il materiale che mi doveva arrivare da Ali per perfezionare la stampante e per realizzare altri progetti nel frattempo comunque io e mio figlio abbiamo eh, ultimato la verniciatura del personaggio uh, 3d che avevamo uh, stampato con la stampante 3d potete vederlo anche su instagram no instagram si ho detto ben instagram poi di questo qui farò la foto e lo metterò su instagram e in questo caso riguarda alla veniciatura devo salutare obbligatoriamente uh, carmine napoletano uh, che mi ha dato una dritta riguardo al, uh, alla come eh, colorarlo perché i colori acrilici che ho realizzato io, che ho fatto come fai da te, e vedete c'è un video dove vi mostro come eh, li ho realizzati. Alla fine si presentano con colori molto spenti. Allora, cosa ho fatto? Ho preso una vernice spray trasparente eh, che avevo qui eh, nel mio laboratorio, che avevo utilizzato anche per un altro progetto, come trasferire un'immagine sul legno. Una tecnica senza pirografo anche lì. Ho realizzato un video e vi metterò il link se siete interessati a vederlo con questa vernice eh, io ho dato una passata e a dire la verità è venuto eh, davvero eh, bello um, nei, video prossimi, nei prossimi video che andrò a realizzare eh, vi farò vedere come possiamo perfezionare l'asse x e y anche se non si vede eh, la stampa non è venuta del tutto ottimale perché questo come personaggio ha una forma eh, diciamo abbastanza tozza ma se andiamo nei dettagli sulle forme circolari vediamo dei difetti infatti sulla base di, di questo supporto qui si nota che eh, non è eh, perfettamente tondo a causa proprio del fatto che la, che la mia stampante non ha la cinghia bella eh, tensionata quindi i motori passo passo non riescono ad avere un controllo ottimale visto che Ali ah, finalmente ha mandato il materiale che avevo ordinato, c'è cioè impiegato quasi eh, due mesi tra poleggia, eh, poi qui che cos'era, ah, qui dei filtri eh, per eliminare eh, i texture eh, della stampa e poi qui avevo ordinato pure, ecco qua, i cuscinetti per eliminare eh, ulteriori rumori della stampante, perché nonostante tutto che abbia eh, eliminato più di 10 decibel ho ancora il problema che mia cognanza si lamenta che, la, che sente la stampante che fa rumore, che dà fastidio eh, e niente poi un altro lavoro su cui sto lavorando e quello mi toglierà molto tempo quindi eh, non è un progetto a breve tempo a breve tempo come si vuol dire ehm, praticamente sono delle luci psichedeliche. io già ho realizzato una cosa del genere con elementi passivi adesso sono andato un po' oltre sono andato a perfezionare questo progetto ehm, e spero che eh, sia qualcosa eh, che vi possa piacere la mia idea è quella di trasformare la musica in colori così da rendere più piacevole l'ascolto della nostra musica preferita. Uh, in questo video uh, vi ringrazio anche uh, delle vostre iscrizioni perché finalmente sono arrivato a 1000, ho superato i 1000 iscritti e spero di arrivare a meno altri 10.000 iscritti. Quindi, uh, che dirvi? In questo video non vi presento niente, ho fatto un po' di chiacchiere, però quello che. Uh, vi faccio vedere dal, da vicino nel video è appunto questo uh, lavoro uh, ultimato utilizzando i colori a grigi, perché comunque è, è venuto davvero bene il prossimo lavoro che andrò a fare per mio figlio sarà uh, l'umoragno Spider-Man. però per realizzarlo devo prima ottimizzare la stampante perché l'ultimo fatto che l'ho fatto non è venuto bene a questo punto uh, vi ringrazio di avermi ascoltato vi chiedo di lasciare dei like, di condividere il video e vi raccomando iscrivetevi, suggerite anche questo canale, anche ai vostri amici, eh, in questo modo potrò arrivare all'obiettivo di 10.000 eh, iscritti. Quindi vi auguro una buona giornata a tutti, aderci.